Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacialsphere e in questo video dovremo andare a scuola. Esattamente perché Rotondex ci ha detto di andare a scuola. Quindi andiamoci, infatti il professor Kukui non è presente. Andiamo quindi subito a scuola. Nel frattempo, mentre andiamo là, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti perché questo sarà un episodio abbastanza particolare. Avrete sicuramente letto dal titolo cosa accadrà, quindi sediamoci. Ora che anche è qui possiamo iniziare, dice il professor Kukui, oggi impareremo qualcosa sulle mega evoluzioni e vedremo delle forme di canto. E quale posto migliore per farlo se non canto stessa? Spero che tutti siate pronti perché stiamo per andare a Pallet Town, ovvero al Biancavilla, praticamente, la nostra città natale. Probabilmente non sarà la cosa più eccitante per te Glacial, ma chiunque altro non è mai stato lì. Quindi incontriamoci al dirigibile. Andiamo. Vai. Sì, torniamo quindi a Smeraldopoli. Tu dici qualcosa? To Pallet Town, we go. Ma certamente. Ora non abbiamo ancora volo, quindi dobbiamo andarci a piedi a Pallet Town. Però dai, prendiamoci questo, questi 30 secondi per ritornare a Pallet Town. Eccoci qua, siamo ritornati sul percorso 1 dopo più di 170 episodi di Pokémon Fire Rush E rieccoci, salve, bentornato a casa Glacial Ma grazie madre Non possiamo entrare nelle case? C'è Mister Mam e nostra madre che bloccano letteralmente l'entrata Allora, dobbiamo andare a parlare col Professor Oak, immagino Quindi andiamoci E guardate chi c'è nel laboratorio <ride> eh, scommetto che non ti saresti mai aspettato di trovarci qui Effettivamente, cosa cacchio ci fanno loro qua? Beh, eh, ora che abbiamo, ti abbiamo preso di sorpresa Sarà più facile rubarti i Pokémon Quindi consegnaci di Moccioso Boba Fett. Ma certo che no E combattiamo Allora, Mimikyu Contro Rockruff Andiamo di Rock Tomb. E eh, però che palle, è vero che è sempre Woodhammer quel coso. Che odio. Questo Rockraft non si evolverà male, ragazzi. Accettiamolo. Allora. Ma andiamo Thoraket. E andiamo di acrobazia. Giusto per togliergli il fantasmato. Ok. Poi andiamo di Firefang. Buono. Bene, Torlacate a livello 32, poi Mareini, -Nee. cambiamo Pokémon e mandiamo Rowlet. Bene, così, e usiamo Leaf Blade. Vedete che pur non essendo super efficace, Leaf Blade qualcosa fa. Ah, mi ha pure avvelenato. Ah però, vai, Leaf Blade, di nuovo. Ottimo. Ed infine Wobbuffet, assolutamente sì ma andiamo Pikachu contro Wobbuffet Vi ricordo che l'uovo che ho è semplicemente un uovo di Popplio che prima o poi si schiuderà per il Dex. Non, non è della squadra di Ash Andiamo di Thunder Punch, baghiamo così Wobbuffet Lui penserà in continuazione che noi saremo per usare un attacco speciale invece noi andiamo sempre di attacco fisico Ecco fatto. Abbiamo battuto Team Rocket di nuovo. A questo punto, curiamoci Pokémon qui e possiamo andare a parlare credo qui dietro a loro, esatto. Allora, qui possiamo parlare a tutte le persone praticamente. Bentornato a casa Glacial. Sono sicuro che sarai felice di vedere i tuoi amici ancora. Assolutamente sì, possiamo parlare al professor Kukui. Sei sor sei sorpreso? Il professor Oak mi ha chiesto a questi due una dimostrazione hmm. Una dimostrazione della mega evoluzione evidentemente È così bello essere di nuovo accanto Beh, se sono sincero Non sarebbe male vedere l'episodio in cui Ash torna accanto eh, E rivede Misty, Brock, eccetera È bello come episodio Guardate qui nel frattempo tutti i vecchi Pokémon di Ash Sono tutti qui Guardateli che belli Questo qui tra l'altro è Talonflame Salve Kawey Così tanti Pokémon di tipo fuoco. È, è quasi troppo. Eh, Hai visto quanti ne ho io? Tu ancora sei un principiante, sei un poppante. Voglio voler andare a nuotare, lei va bene. Poi di qui che abbiamo? Abbiamo Sofocle, ovvero Chris. E vorrei che ci fossero dei Pokémon di tipo elettro. In giro effettivamente lui non ha mai preso Pokémon di tipo elettro perché ha sempre avuto Pikachu. <ride> Quindi nada per lui. Pokémon di tipo erba, yeee! Yeah! Guarda, qua c'era uno spazio pieno di acqua per Swiren, e invece si è fermata là. E quello è il nostro Scraggy. Guarda qua, Kingler, Snivy, Sceptile. Tu chi sei? Ah, Noivern, giustamente. Allora, qui sopra invece abbiamo Tailow, uh, Snorlax, Tranquil, un bel po' di Pokémon Tu Buizel, ok... Bella, bella, dai. A questo punto, sì, dobbiamo parlare a Brock e Misty, che ci sfideranno. Allora, Rockruff mi sa che non conviene tenerlo davanti, perché è un po' una merdina. Uh, mandiamo Pikachu, e anche perché loro avranno dei Pokémon molto forti. Quindi, per sicurezza, sapete cosa? Allora, dovrebbe esserci un PC da qualche parte, qui, forse sopra. Sì, eccolo qua. C'è ancora il Rotom che gira. Uh, prendiamoci, per sicurezza... Uno dei Pokémon di Ash, ok? Uno dei vecchi Pokémon di Ash. Non so che Pokémon usi Ash quando torna effettivamente accanto. Sinceramente non lo so. Però io Greninja me lo riprendo, dai. Ecco, fatto. Solo per sicurezza, eh? Niente di che. E andiamo. Qui. Allora. E un'altra cosa... Vorrei provare a dare a Pikachu il cristallo Z. Dov'è, dov'è, dov'è? Ah, non sono qui, aspetta, sono negli strumenti lotta, magari. No, nemmeno negli strumenti chiave. Sì, ok, negli strumenti chiave, l'Electrum Z. Dai, a Pikachu. Perfetto. Sì, sì, togli le maniete. Ok. Poi abbiamo qualcos'altro da dargli... Uh, potremmo dare il Grassium Zeta al nostro Rowlet Ma sì, dai, prendilo E poi potremmo dare Rockium Z a Rockraff Si sì, togli di Hearthstone Ed infine mm, No ok, a Toraket niente per ora Ok parliamo a missi per prima è da tanto tempo che non ti vedevo. È stato... È passato parecchio tempo da quando ti ho sconfitto. Non mi ho mai sconfitto, Misty. Nell'anime ci ha sconfitti? Boh, intanto a Geridos. Che farà Mega Evolvere? Noi invece abbiamo davanti Pikachu. Ok, ci diminuisce l'attacco, ma ogni tanto andremo di... Eh, possiamo usare la nostra... Mega Mossa? Non sarà la nostra Mossa Z? Perché qui non mi sembra. Vabbè, andremo comunque di Electro Ball. Ok. Cacchio. Eh, Thunder Punch. Ok, molto meglio. Sgranocchio, vedete che ci fa parecchio. Ma perché non possiamo usare la nostra, forma, la nostra mossa Z? C'è un altro modo per farlo, aspettate eh. Fine, fatemi curare un secondo il mio Pikachu, ecco, fatto. Magari devo usarlo dalla borsa, ma non credo. Bentornato Glacial, ci è passato davvero parecchio tempo. Sto ancora lavorando per diventare un dottore, davvero, ma non, but don't think that's made me easier, ma non pensare che questo mi, faccia, mi abbia reso più facile da affrontare. Sono ancora un degno capo palestra. Certo, un degno capo palestra con Geo2 dal 10, Onyx al 11. Allora, Styrix contro Pikachu. E lo farà diventare Mega Styrix. Ma come devo fare ad usarlo esattamente? Come faccio ad usare la mossa Z? Scrivetelo nei commenti perché è molto strano che io non possa farlo da qui. È parecchio strano. Boh. Beh, andiamo comunque di Brick Break. Ecco la Styrixite. Ok, Mega Steelix è abbastanza simile allo Stilix normale, ed è stato pure paralizzato, si gode. <ride> Vai, ancora Black Black? Certo che fa ridere che un Pikachu stia affrontando un Mega Steelix e stia pure vincendo. No, non sta più vincendo, è andata così Pikachu. Uh, ultimo HP per Pikachu. Allora, se Pikachu fa un brutto colpo, forse vince, vediamo... Ah, peccato. Peccato, di un HP. Di un solo HP. Ecco perché mi sono portato comunque anche Greninja. E andiamo di surf. Ecco fatto. Abbiamo sconfitto l'allevatore Brock. E questo è tutto per la nostra lezione. Spero che tutti vi siate divertiti. Torniamo a scuola. Ah, perfetto, ci ha teletrasportati, grazie. Ok, meglio andare a dormire ora. Quindi dormiamo. Ed ora cosa bisogna fare? Hai un giorno libero. Fai quello che vuoi. E Rotom ci dice di andare ad esplorare la foresta vicino alla scuola. Quindi andiamoci. Andiamoci, andiamoci. E prima possibile lasceremo giù anche il nostro buon uh, Greninja. Eh? Anzi, direi di farlo ora. Andiamo direttamente a depositare il nostro Greninja. Eccoci qui, ecco qua, quindi Greninja sei stato molto utile ma ora ti lascio giù e ritorniamo con il box più avanti così se dovessimo catturare altri Pokémon ce li abbiamo direttamente lì, ecco qua, qua dovrebbe andare bene, sì. E a questo punto andiamo nella foresta. Dovrebbe essere qui sopra, da quello che ricordo, sì. Eccoci qua, Mele forest, vediamo. What? Questo Pokémon sembra in pericolo. Mm, vuoi portarlo con te per ora? Ok. Cosmog ha iniziato a seguirti. Magari Liglia può dirci cosa fare con lui. Ora abbiamo due cose che ci seguono, va bene. Ok, allora, a quanto pare c'è un bug conosciuto riguardo a questa cosa, ovvero che quando Cosmog vi segue eh, dovete, quando entrate in un edificio, dovete fare un passo in avanti prima di tutto, prima di uscire di nuovo. Perché se uscite senza fare un passo in avanti Dentro l'edificio Lo schermo vi diventa nero Proviamo a vedere se c'è il bug Sì, no, ok Siamo stati teletrasportati da wall City Ok, come vedete È buggato Fate un passo in avanti Quando dovete entrare in un edificio E poi uscite in questo modo Va bene? Perché altrimenti si bugga Nel caso in cui vi doveste buggare Come vi faccio vedere adesso Vedete? Non possiamo andare di qua Nemmeno di su, di giù Vi basta che Ritorniate dentro l'edificio, quindi ritornate in su con i passi e si sbagga, ok? Bene, fate questa cosa. Allora, lei che Pokémon aveva? Oddio! Lei aveva il Vulpix di Alola. Sì, parliamoli. Cos'è quello strano Pokémon? Oh, ma dove sono le mie maniere? Questa è mia madre, Lusamin. È sempre bello incontrare gli amici di Liglia. Sei... Carino tanto quanto lei ok mamma per favore comunque glacial quel Pokémon sembra upset oddio non viene una parola in italiano eh, comunque sembra spaventato diciamo così magari eh, anzi sembra preoccupato ecco magari guardare una battaglia allora allegrerà ok non penso come possa rallegrarlo, però eh, non so come possa rallegrarlo, però dai, affrontiamo di nuovo Lilia con il suo Snowy. Ah ecco, volevo mandare in campo in realtà Rockraft, però vabbè, c'è Pikachu, e tiriamolo giù così. Ok, sembra che abbia funzionato, perfetto, non mi faccio domande allora. Eh, sembra che Nebby si sia calmato. Ti piace Nebby, vero? Dobbiamo chiamarlo in qualche modo dopo tutto. Magari il professore sa cosa sia Nebby, ok, lei è mi tra l'altro, dovrebbe essere tipo la cattiva del gioco, no? Dovrebbe essere la, il capo della fondazione Aether, credo. È un piacere incontrare gli amici di Lidia, ok? A questo punto quindi torniamo dal professore, con Cosmog che ci segue. E mettiamo però davanti Rockruff. Ecco fatto. Ok, torniamo qui dal professore. Ah, si sta schiudendo l'uovo, perfetto. Poplio si schiude. Eccolo qui. Così mi porto un po' avanti per il Limindex. Dove hai trovato quello, cugino? Vorrei davvero saperti dire cos'è, ma non ho mai visto niente prima, niente di simile prima d'ora. Preoccupiamoci di lui domani. Ok, preoccupiamoci domani, a questo punto andiamo a dormire. Ecco fatto, ci decide di andare a scuola il Rotondex. A questo punto però andremo a scuola ma nel prossimo episodio perché questo finisce qui, abbiamo, uh, siamo tornati a canto, abbiamo preso per adesso il nostro buon nebulino ovvero nebbi e in questo episodio anzi, nel prossimo episodio andremo molto probabilmente alla fondazione Ether, quindi non perdetevelo, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!